a Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Beh, oggi eh, ci troviamo qua in un posto totalmente fatto di aria e dovremo sopravvivere. Allora, questo qua è il primo video che faccio dove sopravvivo. Allora, ho già piazzato alcune cose perché sono un principiante, ok non ridete di me che sono principiante ma prima o poi infarlo se mi aiutate dai commenti o cose del genere oppure semplicemente andando sul nostro sito sites.google.com slash view slash le downy website se volete contattarci mettete anche slash contattaci allora ecco basta di ciao abayu ecco abayou questo è mio frato che sarebbe Daniele E ha detto a Bayou, Ok, Come un cane Che sarebbe un cane Hulk Allora, allora cosa dobbiamo fare? Innanzitutto vediamo cosa c'è in questa pasta Allora c'è un sacchio di lava Una respirazione 3 Non so cosa ci serve Una zappa di legno Dell'ossidiana Un secchio di latte Altra ossidiana Un secchio d'acqua un aspetto di fuoco 2, uno scudo, velocità delle anime 3, spada di legno, acciarino, freccia, arco e zappa. No, l'ho detta prima la zappa. E poi un secchio. Prendiamo tutto. Sì, sì. Beh. vediamo cosa c'è un pannello di vetro altri pannelli di vetro un letto ossidiana ancora fornace pantaloni di cuoio casco banco da lavoro banco da lavoro giubba di cuoio torcia fornace bene allora innanzitutto io voglio mettermi un letto, letto. e ce lo piazziamo Ah, no. ah, si spacca anche. Ok, perfetto. E ora abbiamo tutti i materiali come vedete sono tutti qua. E ora spacchiamo anche questa. No, perché le devo rimettere? Cosa mi servono delle ceste? All allora, ah, una cesta sono diventate due però vabbè. Allora, ci servirà eh, questo, il banco da lavoro Una fornace E poi, no, e poi una cesta che mettiamo qua Ah, no. ah, pensavo che non me l'avesse raccolta. Oh, no. ah, è spaccato da uno. Ma vabbè. E prendiamo il nostro lettino giallo. Ora prendiamo le armature e ce le mettiamo piedini, magliettina, cassetto e eh, dov'è? Pallone e scudo. Bene, ora andiamo... Uh, non lo, oh, E là sopra? Oh mio Dio! Aspetta, andiamo a prendere le torce. Aia! Torce. Ah, ecco le torce ah. ce l'ha già in mano vabbè allora mettiamone una in casa che sicuramente vanno bene poi qualcuna fuori tipo qua qua e qua ok ragazzi e poi una qua sicuramente eh e poi se sì. ma che cazzo ma dove va allora io ho 5 torce le devo utilizzare adesso Ma dove c'è l'enchanting table <coughs> una qua qualche una qua Vai una due, una, una, una, una, una qua, uh, zero. E poi l'ultima. Dove la possiamo mettere? Ah! No! Ok, ragazzi, allora ho usato la creativa perché sennò no continuava a morire continuamente. Allora, qui bisogna stare super attenti quindi mi shift, ok, e abbiamo finito tutte le torce, almeno è tutto illuminato. Ora, teoricamente, se ho letto bene, oh, grano! Io ce l'avevo sotto al naso e non mi ero neanche accorto che c'era un morto. Aia. Bene. Io ci salto sopra, che tanto... Perfetto, oh, allora, andiamo di sopra, prendiamoci la crafting table e facciamoci dei panini, uno, due, tre, e basta, poi c'è altro grano. Abbiamo tre panini. Poi, aspettate un secondo. Que queste cose cosa sono? Barbabietola. No, ho sbagliato. Aspetta, to togliamoci lo scudo. Che tanto non c'è niente ancora. Ah, la barbabietola non si può mangiare. Se la mettiamo qua. Colorante rosso. Eh? No. Bene. Allora ripiantiamo il tutto perché abbiamo 27 semi di grano. Ma ah, giusto. Ci serve una zappa zappa. Eccola qua. Zappa. Oh no. Bene, ora andiamo a nanna. Buonanotte. Bene, andiamo. Oh, finalmente. Allora, allora questi pulsanti credo che siano gli separati. Allora, qua c'è una zucca. Ma si può mangiare? Ah, semi di zucca ah, perfetto altri semi io non so dove piantarli però eh. ah. qua mettiamo le zucche che sono anche di più e dopo diventano anche grandi perfetto ora di qua dobbiamo continuare a piantare perché sennò non abbiamo più cibo adesso ce ne abbiamo tre allora io vorrei fare una fence ma ah, ce li abbiamo ah, la... prendiamo una fence ragazzi un albero e bene così ora se, se mi droppa no, vabbè perché arboreo non sarebbe male, eh? No. Non ho fortuna stavolta! Eccolo! È caduto quell'arborro! Un altro! No Niente di che A parte due arboscelli Allora questi arboscelli no Li possiamo piantare Eh, non lo so Ah ma eccole le fence Posso distruggere volendo Questa Una fence Due fence potremmo farcela forse e prendiamo le nostre pens dove me le ha messe? ah eccole non le vedevo neanche Perfetto, così almeno un po' riparato. Bene. Uh. Allora, adesso, se, se non sbaglio, dovremmo spaccare un blocchetto di terra. Diamante! Diamante, c'è un diamante, c'è un diamante, c'è un diamante. No, no questi blocchetti di terra che li teniamo con noi per no, sono diamanti allora, in questa mappa ci sono tutti i minerali bene non ci sta più niente allora, a noi serve solo il legno per qui magari qua spaccando qua la terra ok forse ce la fa ciao no Pe no lì ah oh, ce l'ho fatta mi è arrivato a me perfetto Ora prendiamo un arboscello o degli arboscelli, quelli che abbiamo, e ce li piantiamo. Uno qua e uno qua. Guarda. Perfetto. Quando cresceranno. E basta. Allora, a casa nostra no, non lo so, dovremmo mettere qualcosa. Guarda. Oh! Oh! che cavolo via al basta allora aia perfetto ora andiamo di sopra ah oh no dovrei avere il piccone piccone non ho il piccone vabbè però questi quindi 2 3 4 5 e 6 avevo 6 stacche di legno allora andiamo in crafting table ci facciamo degli stick Ok, e ci sono degli stick. Ora ci prendiamo questi e ci facciamo un piccone: uno e due, piccone o piccozza. Chiamatela come volete. Poi prendiamo questo, lo tagliamo e benissimo. Ora prendiamo il nostro piccone in legno. Smeraldi! No, no, no, no, no. Ah, fortunatamente Rinascoli. Allora, stavo dicendo... Dovrei... No! Allora, allora, stavo dicendo, dovrai scavare lo smeraldo. Io basta, eh, io basta, non ci vado più. Allora, basta, io lo, lo... spacco tutto adesso. No, sono messi un diamante. È... Si spacca proprio qua nel legno, No, non credo che sia tanto. Che tristezza. <susurra> Della Dirt, eccolo un lapislazullo. Io sono morto, eh? Grazie, il lapislazullo bene a me? Eh? Perché non mi ha dato il lapislazullo? Aspettate, perché non mi ha dato il lapislazullo? faccio apprezzare la terra anche cane porco cavolo ah basta perfetto allora bene non posso neanche incantare qualcosa ho già esaurito mm. perché ho già esaurito la pislacula come lo eh. faccio a prendere la pizza? Aspettate un secondo wow. ma io non mi ero neanche accorta della pozza d'acqua io potrei prendere la roccia e con la roccia ci potrei fare una piccola in... in... in... in... è in... in... in roccia poi dalla pistacca in roccia ma dovrebbe esserci anche del ferro io sto distruggendo tutto è bravo ancora <susurra> una è, è il nostro ambosciato no no vai vacca boia vacca boia oh. okay. entriamo dentro nella fabbricazione ci prendiamo il pietrisco il piccone Facciamo perfetto e tre, andiamo giù Bene, vediamo se c'è del tempo Oh cavolo, è eh, che barba, basta sta acqua Eh, che barba, eh. Non oh. finisce più. Oh, Mario. Ah, oh, no, è quello che ha finito. Oro, c'è dell'oro. Oro, ma... Oro allora. Redstone, ferro, ferro, ecco del ferro. Oh, ah! No! Perfetto. Allora, ritorniamo giù nelle profondità della terra. Permi tutti. Prendiamo questo, prendiamo il ferro con quello di pietra. Mm -hmm. Prendiamo questo. E arriva il ferro. il mio primo ferro allora, adesso ricordiamoci per capire quella qua. Ok, perfetto. No, no, vabbè, Allora. Cosa? Che fortuna! Ma che fortuna! Sì, Dani, eh. Ok, sei. morta oh, no! Ci avevi ragione forse! Allora, tra poco finisce qua, eh! Poco, la serie sarà finita eh no perché se continua a cadere oh però, oh però. via via via serve un baule no no no non un baule perché... per adesso adesso prendiamo la... il pietrisco bene via, via, via. ok perfetto Thank you. Sappiamo. No, lo sappiamo. Lo sappiamo. Perché non giusto averlo oh, no. Ora... Non ci andiamo. Non ho chiuso la porta. Sai che casi con un po'. Perfetto. Ora andiamoci. In... Ah oh, no, devo fare un secchio. Allora, al ferro non so che cosa è... eh, infatti l'ho detto appena adesso. Momenti cado. Eh? Serve? Aspetta, ce l'ho. Allora, cosa? Riesco a toccare l'acqua. Dalle ceste. Vabbè. Eh, ciao ragazzi, come state? Io sto bene. a rivederci, ecco. Ciao, ciao, ciao.